Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco 007. E con noi oggi ci sono anche. TINGO, KOROK RYU! Bene, oggi giocheremo su Polus. Vi ricordo di lasciare un mi piace ah, cioè, e iscrivervi se vi piace il video. E adesso noi aspettiamo che entrino persone. Ok, sono qui, oh, mate, oh. Sono... Allora, ehm, And Polus è l'ultima mappa parlare. che è uscita ed è la terza mappa del gioco. Vai. Allora, cosa è particolare di questa mappa? La, è l'unica mappa con delle, delle parti uh, esterne. Quindi c'è gran parte della mappa mm. e non ha un nome. Mm. E, e, Qualcuno è, mi dice che ha spiegato una tazza. Però vabbè, mm. voglio, non voglio Buonanotte. fare il meeting subito. Uh, stavo dicendo, infatti... Uh, ma ma mm. la maggior parte della mappa mm. è fatta di posti Just. senza mm. niente Le particolarità oh. di questa mappa sono vabbè l'admin <coughs> che nella scorsa mappa non c'era i oh, vitals che indicano oh. chi è morto e chi non oh. è morto mm. Marco allora, l'avevo proprio visto nei Vitals ora Allora, un momento Pinguo ha fatto la task dei meteoriti. Esatto Allora, la crono che safe Perché, cioè, l'ho visto in più la task Allora comunque a teoriti Quindi, penso che sia safe Poi mi sono allontanato io, ma fa niente i. Quindi, Infatti ho visto, ho visto anche Billy Mar Mar Picasso, è, è Non visto. è perché stava facendo cioè, i meteoriti. Se volete, io faccio quella di meteoriti. Così che sono dei okay, ma dov'era dov il corpo? Uh, Era i, meteoriti. Sì. I meteoriti. Sì. Ma perché no. Perché non eh, state dicendo dov'è vi... il corpo. Ah, è vero cacchio. Mm. Devo pure scrivere mm. in uh... allora. Ah, sì, beh, siamo a. Mm. Ho scritto io, ho scritto io. Allora, tanto c'è solamente il lime che non è. No... Che non una no... Scrivete che avete fatto Che ha fatto weapons. Lui. Mi sta accusando Ah e quindi se, se, eh so se perché... Io e Billy siamo sempre sono... Allora resta okay. soltanto Il Lime E Rio. Ah, e di... io direi Non lo so Io, io, io direi che lo sono entrambi Quindi votiamo il Lime okay. Lime? <ride> è probabile, sì, sì, siamo... è probabile che lo siano certo, entrambi no. Quindi eh, chi chiamo Dottor Liz Riu Rio Non lo so No, vediamo Caos vuota. No, tu. Ok. Ok, non si di averlo, di averlo... Vabbè, ha, ha schippato Beh lui. Tanto si sa che sono... sono... Cronche cosa. Ah, ah, <ride> ah! No, ah, aspetta, ho capito chi è. Ho capito chi è. No, io penso... Ok, manca solo Secondo uno. Secondo me è quello che sta sia. mettendo al posto di Macron. Non sai so, quanti impostori erano rimasti. L'ha detto sì, che è allora, e vinto. Allora, e Billy sono uno dei due, per forza. No, no, hanno no, no, no, no, no, no, no, non è vero. Aspetta, potrebbe essere anche Ryu. Allora, io. Sì, appunto, Ryu, Ryu come che è? No, zitti. Stato... Che... Allora, zitti e Ryu, ma sicuramente sono Billy e Caos. La prima votiamo, secondo me, votiamo Caos. Perché, Perché io? io sono stato in spessime tutto caos. il tempo, che cosa c'entro io? Bocchiamo... io l'avevo pure Bocchiamo visto Bocchiamo Non dici che tu non, non stai dicendo una non cavolata sono Non, sono io. Con... Sì, okay, non sono io, non sono io Sì, ok, bravo, bravo, ero io Vediamo Davvero? Sì, ero io, non vedi? No, no sì, capisco, non vedi è sì, eh, è finita, manca uno solo, no? Sì, e eh, allora... Ma aspetta, non era qui, cioè allora ha pittato quello che.. Sì, cioè, aveva perché non ho trovato nessuno. Tipo poteva essere. Sì, qualcuno che aveva acquittato all'inizio. No, meno eh, male che beh, pure, ho pure detto quanti posti adesso che sono rimasti. Vabbè, io sto con Pingus, che so che è safe. Uh, Pingo, vieni un momento con me? Così ti faccio vedere. La peggior task del, del gioco è quella lì del labirinto, quella che ho appena fatto. Perché è molto lunga il labirinto è abbastanza frustrante come l'admin card uh, swipe. Task, visual task è il, stanno lo scan, uh, weapons e basta. Poi, poi ovviamente come sempre guardare la, le task nella barra. Uh, come in, um, in Polus, cioè non Polus, uh, uh, queue. Uh, il punto di spawn non è lo stesso della caffetteria. Ok, ora vi faccio vedere uh, security così aiutiamo un po' gli altri. Questa è elettrica intanto, questo è dove si riparano le luci. E magari dopo vi faccio vedere anche reactor se succede qualcosa di brutto. Pop, pop, pop, pop. Allora, ho mi capito che no, è Billy È perché... Billy, è Billy perché è Billy? imparare a me È sì, l'unico che è come... Allora, io sono te, Fingo e Sì E Billy perché ha fatto l'attacco in laboratorio Chissene e è venuto a vedere facendo task ma... L'ho fatto davanti a loro Eh, io volevo fare il meeting ma non ce l'avevo perché l'avevo sprecato per prima Quindi, è Billy sicuro Sì, raga, avete perso, mi spiace Cioè, boh, vi accusate completamente a casa No, avete fatto il. Visto fare nulla di male. Eh, eh, no. sì, la è Pingu. È Pingu. No, Marco è Ryu. Marco, allora, Marco tu c'era. La... Di la verità. Tu. Marco vai a destra. Marco lo ha messo rita. Ryu. Beh, questo, questo è il reactor e molti impostori L'impostore si potrebbe, tipo nascondere qui. Nessuno lo vede, e uh, uccidere qualcuno. No, no. wow. Marco, Marco, ma me lo spieghi? Tu lo vedi. Marco i mituri ti avevi fatto tu. Avevo visto che Eh era... sì, uno ha fatto la task, cioè nel, nel momento esatto in cui io stavo cioè stavo Pitano. fingendo di fare i meteoriti, oh no va qua. Ok, ti me di nuovo, ma fai niente. Allora, per me è meglio essere Abbiamo la task qua, giusto? Io l'ho fatta. Eh, anzi, sai, vi, vi mostro No, io eh, non ci vado in te elettrico. Te. stavo dicendo quello che probabilmente intende oh, pingu, pingu, pingu. Ups, vabbè, eh, quello che intende pingu sono le, le ok che ha il trovato il corpo Dove trovato stava, io bambini, trovato io. Dove? Eh, davanti davanti al, alla task delle chiavi Quelle, cioè, allora, allora eh, io posso io dire che stavamo, io, in io, in che in stavamo. allora io il rosso eh, caos eh. e poi forse qualcun altro quindi direi che noi tre io posso siamo dire un'altra cosa, che uh, Pingo è safe, io perché ho ha fatto la corsa, Pingo ha visto che io sono safe, Ryu stava insieme a me, non, non, non credo che sia lui perché stava giù con me a Ragazzi, fare... Il giallo allora... O vabbè. due? Sì, io non lo giù. so. Il giallo, giallo, giallo, Non si sa. Eh, no, mi sembra siamo in sette. Non lo so. Sì, io... lo volta. Io direi che mi a fare. Io ho ragione fun, ora. Sia, non è Io che sono sì. perché eravamo insieme alcuni. Al, sono sono errati la kill. Cioè, vabbè, però, non però sono. Non sono... Cioè, per, per questo. Per questo magari kill non dovrebbero essere. Vabbè, tanto vinto. sono solamente due impostori. Cioè, alla fine ce la cioè, possiamo fare. Credo che. Cioè, Pingu sia vabbè, safe. Quindi, sì, poi sì, non so, so se ha fatto come prima quella task. Poi non so. Poi non so. E mo speriamo che era l'impostore, altrimenti li abbiamo perso. <ride> si. Sì. Vediamo. Ma era lui, secondo me. Aspetti, avete votato? Abbiamo schippato, vero? Sì, sì abbiamo schippato. Sì, un a ah, posto il... ah, Allora, quindi, ma... Mo... Okay. Allora, stavo dicendo, quella... La task delle chiavi è la common task di questo... Um di questa mappa, le common task sono le task che hanno tutti i crewmate il problema della task delle chiavi è che la task delle chiavi si trova davanti al punto di spawn e quindi tutti i crewmate la fanno subito, mentre gli impostori magari non se ne accorgono e, e, e potrebbero essere scoperti subito, per questo abbiamo tolta la, la, la common task in questo caso comunque io sono l'unico che non è non è verificato diciamo, tra di noi però dovrei far, far sapere, se non mi ammazzano, anche se non sono impostore. Ecco, leftato. Ma leftato? E <ride> GG per me, signori, il eh, Vabbè, vabbè, vabbè, vabbè. E comunque vabbè. la fear win. Ok, sono crewmate. Uh, niente task ovviamente qui. Che sarà Jeez. utile quanto un Sì, In effetti sta pure come, Mr. Come Cheese. Che. le luci le luci sì, delle luci delle luci delle luci delle luci su luci delle su YouTube Che vi metto nelle schede ora Ok, io ho due com, uh, visual task, quindi posso luci delle luci delle luci delle Ok, Ed. dove era il corpo? Allora, il corpo era praticamente fuori da weapons Io ero con Ryu E basta Siamo venuti da, da ufficio Eh, non ho visto nessuno Comunque sono morte anche altre due persone Cioè, ma Non sono... lo so Vabbè no. Eh... No. Chi non è che ha fatto sì. la task all'inizio? L'ha fatta a Pingu, mi sa, ma è morto Ma, ma, la, ma mica stanno lì le un task Mica li hai messo Allora no, Ah, la, la, la, la, la, la, all la navigation Ma tu che cosa hai da dire? Cioè, eri da qualche parte con qualcuno. Allora, io ero con Pingu. Poi eh, sono rimasto. Eh. Lo so, ma stavo salendo e poi avete riportato voi. Stiamo salendo. Oh, da dove? Stavo sì. salendo. Come, come si chiama? Quella parte là uh, o due, sopra là, e poi avete riportato Io stavo con Pingu. Poi sei è salito sopra. Uh, Pingu. e Non lo so che fine ha fatto. Mm. Mm. Quando Pingu è morto, uh, cioè prima di sì. morire, almeno su. Aveva detto tipo No, non mi fido. Me ne scappo. Sì, è vero, ero fermo. Ma perché ero fermo? Stavo facendo una cosa, l'avevo detto pure prima: stai facendo una task? Magari un web. Non abbiamo abbastanza informazioni. Potrebbe essere chiunque. Cioè, non abbiamo abbastanza informazioni. Io ho votato il giallo. Ma comunque se volete dire che non sono io, venite come da una parte. Ma da una parte lui 2 potete venire tutti e tre in 2 che ho questa qui. Come è arrivato lui? Vabbè. Momento, è eh, uno, e eh, due, tre, e eh, quattro. Io ho finito a Basta posto. parlare, oh. madonna. <ride> no, che cacchio. Ok. No. <gasps> e io oh, che ho votato no. come. No, ho capito chi è l'altro. Ok, perfetto. Stava in office e il porpo è sceso da giù. Quindi credo che sia sì, lui. Aspetta, era il corpo? In office, vabbè, office è quello fra elettrica e security e stava il porpo là, è sceso dalle scale. Cioè, vabbè, le scale. La cosa là. Le scale, <ride> le scale, scale. Vabbè, la cosa là. vabbè, avete capito io. Secondo me il porpo uh, Ryu è safe perché ha fatto quella task dell'acqua, giusto? dosto roo no ecco che sei fatto sì. eh, quindi io direi che è il purple quindi è un fatto che mo non siamo in maggioranza siamo 3 contro 3 quindi Chi è lui che è è l'altro e quel... eh, sì e lui per forza o è lui pure sì. sto no era lui che eh, ha sì è lasci... ma è stupido perché era sceso cioè sei dalle sì. scale scale sì. <ride> rate right. di nuovo ah sì. Vabbè, sicuramente non è uno di noi, da quel che, da quel che vedo. Ma <ride> sarebbe così Totalmente stupido. fuori rotta. Perché <ride> il nome di, di Cold Fit è, è tagliuzzato? Ah, è vero, sì. Um, qui vicino, se non sei un fantasma, ovviamente, Non lo so. Uh, ti si taglia un po' il nome. No, se se è è morto qualcuno per vedere se vai. No? No. Ok, è morto. Allora... Ah, l'ha riportato lui sopra Office. Lui. Ah, pure tu stavi. Io sono arrivato che. da destra. Non di aver riportato già. io, io da giù. Ah, e allora uh, chi è che non stava con noi? Io ho visto il, il giallo con main. Um, però, però poi è andato a destra. Non lo so. Potrebbe essere comunque Pingu, avevi ragione tu. Però vi dico solo che se sbagliate queste votazioni avete perso. In realtà no, perché anche se sbagliamo stanno ancora le luci sabotate. Quindi l'imposter non può sabotare di nuovo. <ride> eh, ok, vabbè, Siamo è sbagliati. molto scemo Ryu. Ryu è un po' molto scemo, diciamo. È sì, un po' scemo. Cioè, ti, avevo, ti avevo appena detto che Allora, il blu e no. il giallo erano... No, no, raga, non dite niente, che, che ha detto Chaos che probabilmente l'impostore non potrà uccidervi a questo round Ok Aspetta, che cosa è successo? Non ho capito Niente, niente, avete perso Allora, no. quindi il giallo Mi avrebbe già potuto uccidere il giallo, però prima Eh, lo so, però, eh, pure io avrei potuto ucciderti Vabbè, vettiamo il giallo GG per chi non si sa mm. Sì. <ride> oh, e mi ho potuto smutarli finalmente, sti due. Ma perché? Ma perché? Prima che perché? Michele, Michele perché sì, mi perché spieghi sì. il perché? Michele, Lo mi spieghi il perché? Michele, mi spieghi il perché, Michele, hai votato perché il teso del giallo? Perché hai votato il giallo? Questa è l'ultima, raga. Ma si, si. No, no, poi ne facciamo un altro, ah. Questo è la penultima. Eh, no, no, no, posto. poi il video diventa troppo lungo, Siamo già a 43 minuti, sappiatelo Pirai, Poi devi editare solo, Ed è un sacco di roba tagliata Lo so, lo so, però io devo editare eh, vabbè. Stai al mio posto <ride> No, non so il tuo posto, stai tu al mio posto <ride> eh, Comunque hanno chiamato subito il reattore, quindi sapete che non sono io <ride> Oh, aspetta ah, Il mio corpo io non morto. ho fatto niente perché sono stato io in continuazione a, a mutarmi e smutarmi Non era proprio... <ride> eh vabbè. allora chi è che non era con noi? Cioè penso sono, sono sia... venute 30 persone al reattore di destra Però io sono stato là dall'inizio quindi cioè me potete Io stavo in internet per io fare ho... il download e poi... Sono io dico solamente una cosa, eh, mi hanno killato inizio partita. Io, okay. uh, io non ho wow, pensato... non avevo capito che era all'inizio eh, la partita. Io non stavo fissando il reattore perché stavo a mutarmi, smutarmi su Discord per dire le cose, quindi... Uh... Eh vabbè. Quindi non ho fatto niente io praticamente. Ma io schipperei Che Schippersi quindi, cosa significa? La regina Beh, squalo? Io schippo. Schippo, uh... battenisci. <ride> Ora andiamo Perché ti hanno and... votato? Ah, è vero perché non hai detto dove stava il corpo. Ma l'ho detto. L'ho <ride> ah, detto, ah, detto, ah, detto. C'è un glitch di questa mappa che ti fa spawnare fuori dall'office quando... No, ehm, ti fa spawnare fuori dall'office quando muori. Cioè quando muori, oddio, eh, quando, quando finisce... Il eh, ma che cazzo? Ok, è il Ciano, è il Ciano Grazie ma io ho visto pure chi è l'altro, ho detto vabbè, vabbè poi Allora, ascoltate, ascoltate bene, ascoltate bene e Ha pittato. quittato il Ciano è ah, Il Ciano ha ucciso di fronte a, a Marco anche sì, sì, l'ho visto anch'io. Perché visto anch io. voleva che uno dei due facesse la double kill, visto che io non ero, non ero ancora arrivato. Io li ho, la, li ho lasciati da soli e poi sono tornato. Okay, Quindi, ninja, secondo me, ninja. o il viola, oppure Billy è l'altro. No, no, persona. io lo scan, io lo scan, potete andarmi a vedere dopo. Ok, ninja, od... Vabbè, vabbè. E eh, sì, ma non è lo pure... sappiamo. È pure o il Capitola. viola. Era pure il viola, abbiamo già vinto. <ride> non lo dire! Ma perché l'hai per detto? Te te. Non era... era pari. Hanno votato per l'altro. Ah. Eh, eh raga, mi sembra che dobbiamo rifarla Questa vabbè. partita. No, non la dobbiamo rifare sta partita. No, Ora, ti facciamo... ti eh, sì, perché. Non la voglio rifare, perché. E lo so, Mario è... se mi basta messo... fare così, esatto. Vabbè, cioè, basta chiamare il meeting e dire. Vai, esatto. Io la sappiamo. Vai, partita io è partita rovinata. So tutto, lo sapevo sì. già che era o Marco oppure il viola Ci siamo schippati la parte in cui Marco fa il, lo scan Però vabbè, lo stesso Cristian, devi stare zitto una volta tanto Mamma mia, Votate il viola <coughs> e basta Due persone hanno votato il, il giallo Chi sono queste due persone? Io, no scherzo, ho votato il viola <ride> Ciao ragazzi Ti saluto, ciao Ciao